Allora, cosa è successo? Praticamente stavo registrando un video che non vedrete molto probabilmente, quello del che ricreo dei musicali dei ragazzi fighe, i musicali, diciamo, fail delle ragazze fighe. Mentre stavo registrando, a un certo punto mi è caduto il treppiedi che tra un po' vedete il video. Mi è caduto questo treppiedi e mi si è rotto un pezzo della videocamera, quindi non posso registrare perché l'obiettivo non si monta. Ora ve lo faccio vedere. Niente, si è rotto. Questo... Questo qui, appunto, si è rotto l'obiettivo, quindi non posso registrare niente. Si sono rotti questi due pezzetti, che vedete qua? Si sono rotti questi due pezzetti che stavano sull'obiettivo, e uno sulla videocamera. E il tap è caduto semplicemente perché senza questi due obiettivi non si può montare. Vedete, è lento, non si monta, è proprio lentissimo, non si può montare. Quindi mi dovrò comprare un altro obiettivo, che partiranno, partiranno altri 200, 200 euro, che non sono affatto pochi. E non farò video per un po' praticamente, quindi non so quando ricomincerò. Io mi stavo mettendo da parte dei soldi per comprarmi la console da DJ, che quella costa 250 euro. E quindi me li ero messi da parte per quelli soldi, ma dovrò comprarmi un bel obiettivo. Quindi, sorry, ma credo che vedrete solamente vlog... Non so, quindi scusatemi ma non posso farci niente. Vi comunque terrò aggiornati sui social, quindi seguitemi e basta.